Ciao a tutti ragazzi, io sono Dynamitix e Marco 007 E siamo tornati su Kirby 64 The Crystal Shards Probabilmente la parte finale, visto che ci mancano solo due livelli O forse è mm -hmm. la parte prefinale. finale mm, No, è la eh. parte finale e poi ci saranno gli extra Eh sì, appunto Quindi, mm -hmm. come avete visto, siamo al 95% Perché ci mancano ancora qualche cristallo eh, non, non mi ricordo più, il, cioè, questo è l'ultimo livello in cui ci saranno dei shard da raccogliere Ah questo è il tema di Rippo comunque. Ok Comunque non mi ricordo l'abilità da usare ma comunque se, se incontriamo quello shard poi tagliamo e lo riprendiamo off, off camera sì. Se non off camera l'hai capito Unishack no. mi sa che Unisco bomba bomba ghiaccio No bomba fa wow. <laughs> Cosa sta succedendo? Yeah. curling. Sì. Ah, questo era l'ultimo. E ora... Eh, no. Ah. ah que questo livello è pieno di mini boss, se non si fosse capito. Uh, un shard così tutto gratis. Mm -hmm. Cioè è praticamente quasi obbligatorio. Cioè deve uscire... È come, come il, si... primo, il primo shard. Eh sì, più o meno. È come il primo del 7. Sì, ma non si può vedere che, che puoi salire le 6. scale. Mm -hmm. Però non si può vedere che puoi salire le scale così. <ride> lo so. Che cosa brutta. <ride> Cioè capivo se era asci. cioè se era. Uh, mi sa che questa vita da usare. Fuoco o ghiaccio. Fuoco ghiaccio o terra ghiaccio? Uh, non lo so. No, proviamo fuoco ghiaccio. Se c'è. Spino ghiaccio. Spino fuoco? Vediamo. Non penso. Non penso proprio che sia spino fuoco, stai morendo attenti. Secondo me. Secondo me è, è spino ghiaccio. Spino ghiaccio l'abbiamo mai vista? si sì, nel livello del cos'è? è il coso non ah non gli sciocchiano di ghiaccio no e <ride> cacchio ah, intendo ah, eh, era il fiocco di neve ah si sì, vede probabilmente sarà o quello oppure fuoco boh, di ghiaccio. vediamo boh. vedi eh, era era spino spino eh, fuoco sta. Quello è lo spino. No, non è spino. Questo, Questo è un spino. Prendilo. Lui e poi. Bravo. Avevi, avevi una cosa da fare. E' riuscito a mancarlo. Eh niente. Si può tornare indietro? Ma anche no. Mm, aperti No. Cioè da, da un link. Guarda Kirby è un brosso si sì, ha raggiunto sofferto a questo spezzone per qualche un che molto. poi lì c'è un albero di Natale a caso se qualsiasi abilità che ti si parla davanti tanto Mi sappiamo sa già che non ci serve altro che, che quella che abbiamo visto prima cioè ah, la non, non è sicura Speriamo che sia quella così abbiamo già identificata. Ma in questo livello praticamente è una mini boss rush. Eh sì. Cioè, anzi una enemy rush, perché sono stanno... Sì, vabbè, però eh, vengono considerati i boss eh e. sì, ho visto la barra sotto. Cioè, perché un eh. insieme di, di tanti nemici, a caso. Ehm. Mm um, ogni nemico mi sa che vale tre tacche, vero? Sì. Vabbè, come i mini boss, ogni colpo. Come se è un colpo a mini boss. sì, ma quando dai un colpo a mini boss toglie 5 tacche. Ah, in questo punto valevano, vedi? Mi sa so che questo è il terzo. Vabbè, mo vediamo vedremo, tanto si finisce il livello normale. Questi sono quelli che appaiono wow, nel. Ma cos'è quel coso È una cova di oscurità. Meno mai che non ci può entrare. Eh sì. Pensi che ti uccideva istantaneamente? Appunto. Comunque mi, mi sa che si chiamano N9 eh, e sono i nemici del... cioè sono i Guadoldi dell'oscurità. No, non intendevo qua non intendevo quel buco nero sopra. Sì, lo so, guarda, sta pure intorno a noi ora. Oh, mio dio. Eh già. Ok, livello abbastanza veloce. Questo sì. è il terzo. È e qua c'è Marco Manor che sconfiggeremo nel. <ride> sconfiggeremo dopo che è il, è il boss finale. Ora taglio. Se okay, ok, eccoci. Abbiamo.. Uh, raggiunto no. il punto e eh, anche l'abilità. Ok, sì. Avevo paura che non fosse questo. Ma mi sa che era solo spino. Ah boh? Non scopriremo mai. Senti, l'importante è che abbiamo.. L'importante è che basta fare try again. Ok, quindi ora andiamo subito al boss. Uh, spino fuoco è brutto con questo boss. Eh, esatto, quindi buttarilo subito. Anche se non mi fa danno. Eh. Ok, um, questo ma boss come... ha tutte le abilità spoiler, Già. quindi mangiate no, no, no, no. e vomitate gli boss Solo i proiettili che danno una certa abilità lo danneggiano tipo... Ok, questa è la fase taglio, che vabbè, morirai. Taglio? Poi. Tagliamolo, dove no. aspetta di provare ad aspirarlo, non puoi. Eh, è difficile la parte taglio. Adesso la fase del... Bomba. Ombra ma bomba. Ok, riproviamo. Um, Facciamo un non avete visto niente si meglio so anzi no, è inutile, tanto è un boss, se, se perde una volta. Se no, perde il, il, game, se fai il game, se fa il game over. Se faccio il gameover. Ok, stavolta inizia da taglio subito. Ora, bomba Ora. Se muore. Allora, se muore una vita muore Ora, bomba. Tutto Perfetto. Muore, lo vedete ha fase. perso un occhio. Ora questa è la fase elettro. Oh, yeah. Penso non era il cisolare. Non li puoi aspirare, la smetta. Lo so, questi li posso aspirare. Pure. No, servono tre colpi per ucciderli. E non per si rigenera. Eh, sì. Vai Marco, che stai facendo? Se tipo ma torna all'elettro mi bastano solo due colpi visto che una volta l'ho già preso. Uh, sì, ah. bravo Marco. Vai, a sparare quello. Ok, perfino non manca di ghiaccio Quella ghiaccio è piuttosto semplice visto che gli scopre sempre i. Gli... Ah si sì, vabbè posso avere pure le abilità ma fa niente. Sì, è meglio affrontare con i proiettili Uh, quando rimangono solo due abilità invece. No. Marco! No. Perché sei andato sotto? Potevi restare fermo là dove Vai! Non tagliamo ovviamente che perché... Non sappiamo quando vi... se vince o se vinco o, o perlo. Vai! E ora Vai. fai la fondo e. muori. Che okay, prima fase è andata. Nell'angolo nell non si prende. Ah. Sì. Vai, sputalo, sputalo. No. no, che fai? Non mi serve più. Sì, sì. la potevi sì. usare. Ah uh, sì, sì, è vero, la bomba solo quando diventano piccoli. Senza il controllo. Sai, sì, a metà vita lui ha ancora la forza. Roccia è un po' difficile da schifare. No, devi soltanto correre, non, non devi tornare indietro. Non è, qua, non è difficile. Lanciali, lanciali. Lancia. Non fai il doppio danno naturalmente. Invece sì, perché è un proiettile grande. e eh lo so, ma non fai il doppio danno. Ok, è morto spino. Fuoco. Ok, fuoco è nata. Yay. Yeah. dire che non lo farà più, probabilmente? So. Eh sì, Si, sì. Ma attenzione fa qua. Più, si è, è morto il fuoco. Ok, dovrebbe iniziare a farlo. così. Vai, prendi. Dobbiamo ricordarci quali abbiamo ucciso perché è molto utile. una bomba adesso. No. Scappa, scappa, scappa. Compane alba. Il grisino tenta, tenta, tentatore Ah bomba è morto bomba Il ghiaccio è detto tu ghiaccio che okay, E sei morto su ghiaccio Eh, eh. eh. Yeah. Tentativo numero 3 oppure 4 eh, taglia D'ora in poi tagliamo i tentativi falliti ok? No no Vabbè, no. è piuttosto difficile Perché non mi tanto... si muove? Perché devi abbassarti là Ni. Ni. Ni. Ni. Ni. quando Ni. Ni. uccido un'abilità mi, mi, mi eh, praticamente per, per, perde tre occhi, quindi quando faccio un danno ne perde uno. Attenzione, mo' mi sa che lo fa a terra. No, ok, ha già spesso, è la terza. Mo' fa il sensazione che infame mi ha fatto abituare in quel modo no. ma farà la foto il sopra ah, no, no <ride> dai vabbè un danno le fa as questo posso comunque è ben lavorato eh. molto ingegnoso si è fatto di usare tutte le abilità di Kirby si è fatto mi di, di... Che ragione sul fatto di che vale 2 per gli Forse è l'abilità doppia che okay, non vale due. Però il, il proiettile, cioè se mangi due cose insieme le competizioni, insieme, probabilmente vale due. No, ma dai, volevo saltare. Upsì, no, non so niente. Mm, invece sì. Comunque non abbiamo togliato, eh? Sì, sì. Siamo arrivati a leggi. Okay. Okay. ok, ghiaccio è andato pure. Forza. Okay. Tutte okay. e due a metà vita state. Non ti avvicinare mai lui, che lo fa apposta. Ok, ho ucciso cosa? ma ho perso pure un filmare. No. Cor corri, corri, no. corri, tu corri, sai. Via via via. Non ti fermare. Ma dai! Me, me l'ho dimenticato sta sì. No! Ma non sai che va avanti dietro, perché muori vai addosso? stavo spirando il coso, non l'avrei fatto, non ci sarei riuscito. Ah, Marco. Ma ce l'avrei mai fatta senza il tuo aiuto? Tentativo numero 5. Bravo che dico, così gli posso scrivere pure. Sì, però se riesce a prenderlo. Ok, è okay, morto ghiaccio. E ghiaccio è andato subito, facciamo proprio un po' tentativo. Ok, elettro è facile, dai. Mi sono stata a non farti prendere. E l'avvicinati più ai proiettili, se no. Un danno solo. Wow. È invincibile corri, naturalmente corri, corri. quando diventa un dado. <ride> La prendi, prendi ah. i proiettili. Perché vai sui proiettili? Non devi saltare eh, sui su proiettili. Non fa parte della tua, della tua attività saltare sui proiettili. Sì. Oh, ma dai! E eh, ma, ma perché ti avvicinato? Sì, non mi ero <ride> avvicinato! Sì, tu ci vai addosso. No, oh, no di roccia. Ok, tu. Ah. Via Ora non andare sotto, resta lì dove stai. Comunque eh, questo è il secondo livello in cui stanno tutte le abitando. Mm, grazie. Quindi se volete farmarle fatelo qui. Solo che è un po' rischioso. Ora ora. Ok, Facci... morda roccia. Però sta, lui sta a metà vita. Tu sei presente a, a due sesti. Molto ingenioso, vero? Solo due, eh? va bene. I wish, you were there. I wish you a Merry Christmas. Ora, avvicinate poi. Quando devi avvicinarti non lo fai. Quando non, non ti avvicini... Eh, so. okay, non li dai, li ha schivati tutti. Ok, l'arma non l'ha fatto proprio questa volta. Non li hai schivati, cioè non li ha schivati, li ha soltanto ignorati così non farlo marco perché l'hai fatto pure questo è fallito eh? no no, no. si sì, divento un supereroe ora si sì, divento un super santo <susurra> non lo diventerò male puoi provare no nope. yeeh ora dobbiamo ricominciare tutto da un gioco da capo secondo conferma che <ride> cacchio di vite dico la verità eh? Tentativo numero 6 No non avere ragione No, Di tu hai fatto ok il doppio proiettivo Un goia, ma il ghiaccio è utile Non no, mi serve È utile come abilità ghiaccio Sì ma non faccio danno a nessuno tranne al ghiaccio Che è Vabbè. quasi morto lo dico io perché ci ho, ho, ho già giocato. Si, sì, ma ce la fai almeno a colpirlo? Sì, una volta si. Sì. Almeno. Ecco, vedi, ora lo puoi uscire. E sei riuscito a fallire, guai. No? Oh, muori, almeno. I eh, muore. State so pari di vita, eh. Salta un pochino di più, che ti costa. Intanto c'ha la coda, lo prendo. Okay, che io ora muore, so, mentre fa la fondo. Okay. E vai, le abilità sono andate. Fai Uh, Oh, quadro signore. Sì. sì, magari aspettare un po'. Ma dai! Ah, eh, certo, corri! L'ho ho fatto solo una volta, non no. c'è quella più infame. Corri e basta, non ti fermare. Ma, non vuoi capire che non lo puoi fare? Tu devi soltanto correre, aspettare che fa cadere tutto. Poi vai ad aspirare e stai attento a non. Ci sono proiettili. Prima i proiettili si uccidono, capito? E va bene, cioè, hai capito. Corri. Cioè, ora non quando... non fermare, continua a correre. Ora aspetta che salta. Cioè aspetta per saltare, E sì. è quella pietra, lasciala per ultima, è difficile, ma non è impossibile. Quella bomba invece. Sei tenda, sì, la cosa, mi volta. serve una vita. Una vita. Tu, okay. hai detto, tu hai detto che non fanno danno agli altri bimbi. No, vita, una vita con roccia. Tipo vulcano. Tipo sì, roccia, roccia roccia. Roccia roccia... Vabbè. Roccia roccia, cosa fa? Kill B enormo, sì. Però non è l'incidente, Kill B enormo, vero? No. Sapete cosa? Resta nell'angolo. Ah, Resta nell'angolo. Ora resta lì a Spino. Io Spino e io No. Spuntalo, vai. E fai lo stesso. Quella spina è facile perché ti.. Mi sa che sono rimasti solo spin Ora corri solo. Corri. corri Mangia. Ingoia. Ingoia. Beh, almeno due danni li ho fatti. Spina e roccia sono rischi. Dai, nell'angolo. Ora questa nell lì. Aspira. Non ingoiare, aspira. No, mi serve una biglia. Vita... Bene, ingoia. Vai. Non allora, tanto non è morto spirito si sì, allora, bravo mi ero dimenticato si sì, barco buonanotte ah. perché Perché ho solo questa domanda perché basta vita combinata non, non facciamo nessuna nessuna ipotesi E Roccia è una vita stupida la odio quanto è il fuoco Tentativo 7. E yeah, quanto gli abilità, quindi eh, questa è quella buona. Ma cosa? Vai! Dovevi solo aspirare e sputare in faccia. Ah ma Ci Sono un proiettile pure sopra, pure sopra. Ora fini quello. Con Ora non la aspettare direttamente che non ci arrivi. Ok. Ok. Vedi. È morto il fuoco. Ora bomba. Resta nell'angolo. E se arrivano i proiettili ci salti sopra. Vai, vai, vai doppio. Noi faccio il doppio danno. Ah si? Sì? Lo staremo a vedere. Bomba con... Oh, Scappa. Vabbè. Bomba... Ah, è... oh, un dinamico, okay. ma no. che sfortuna ma che sfortuna lo sai che ti insegue allora perché ci resti? tu devi fare in modo che non ti fai prendere Vedi il morto ok allora corri. corri ora ascolta corri corri, corri corri ancora vai via ora aspetta che ti arriva addosso salta ora prendi l'abilità e li la sputi in faccia è tanto difficile si sì, perché poi va a sbattere contro le altre abilità no, non me no non resta nell'acqua aspira aspiro gli spini si sì, fa sì. ma pure tu ma che intelligenza ma resti, resti so sì. non l'hai mai fatto stavolta il taglio è inutile taglio che non lo fa Spura. aspira io Spura. pensavo che fosse una delle più infame angolo angolo mi sa che è rimasto solo. Ah, è vero ghiaccio, neanche questa l'ha mai fatta Ghiaccio è più vulnerabile ma ti attacca molto di più rispetto agli altri. Mm. Ok, io ora ghiaccio, taglio e roccia sono rimasti. Ma tanto poi no, taglio, me lo tolgo di torno. No, attaccare subito. Ok speriamo che facciano ah, fai tutto il salvataggio cioè, scusa così almeno non dobbiamo rifare tutto anche se sei con uno solo di vita cioè. anche che fai? cheating iii questo però lo contiamo comunque come tentativo numero 8 Almeno uno lo devi colpire sempre per forza. Ok, ghiaccio, non male. Aspetta. Signor, sì, aspetta. E allora aspetta. Non devi essere frettoloso. Se hai uno di vita devi prendere la più causa che puoi. Non è che dici, oh, uno di vita. Allora facciamo come se fosse l'ultimo giorno No. Causa, devi stare. Ok. <ride> che è appunto di salvataggio. Sono le 23:23. -23. Giusto? No. <ride> lo so. ora mangia uno o due aspetta aspetta che torna al giù e sputa wow ok ora non mi serve a niente dai elettro show me what you can do what you can do cos'era? aspirali can... sputare uno sputa che schifo però eh. Io sono bravo Io essere bravo giocatore Ma neanche da Bravo Bravo Ti prego dimmi cosa fare Aspetta un secondo C'è la roccia Evita Corri fai come ti ho detto Continua a evitare. Evita, ho detto evita. Sì, ma c'è qualcosa oh, di... non Adesso no. devi evitare. Eh sì, e poi vado a sbattere contro il coso. No, devi evitare. Resta nell'angolino. Poi aspetta che ti viene addosso. E ora come fai? Aspetta, ora salta. Vai, vai, vai, vai. Ora fai con calma. Basta, una alla volta, non yeah. ti serve. Per... Uh, crea punti Ah, Marco Marco Marco Io e Zeligenio Tu sei prudente Tu sei caparobio Anzi no Sei, sei prudente Luigi Luigi prudente Mario Luigi okay. prudente Mi rimasto solo un PV di roccia Ok abbiamo, io e roccia abbiamo la stessa vita Quindi roccia sceltai dai Angolino Io mangio già Così mi arriva addosso, boom, morto. Ho ecco vinto! Qui. Signori, finalmente! Miracle Matter is dead! Now we have old shards! Or maybe not! Ecco qui l'ultimo shard! Siamo a Ripostar e abbiamo salvato Tutto il mondo! Ritorna alla normalità! L'oscurità se ne va via e non tornerà mai più! Che bello! Qui c'è la principessa di Icosoli. Di... La regia di Hippostar. Sì. Loro se ne vanno di nuovo con l'astronave. Grazie Kirby, sei cioè... stato molto utile. Addio. Ti voglio, ti voglio male. Spero tu abbia qualche malattia. Addio. Oui. E vissero tutti Felici e scontenti. O forse no. Cosa aveva lei Gina? Da... Progetto K64 Bene, qui ci sono i crediti adesso, quindi... Ma sono disegni solo disegnati Io li volevo colorati però Quindi ci sono tutti i crediti degli autori. Sono così brutti di disegni. Eh. Non mi giapponesi che non possiamo pronunciare in così veloce tempo. Quindi sì, dovremmo stoppare ogni volta, ma non Beh, si può. Ma non dire carino, però colorato sarebbe meglio. Um, eh. boss... um, eh. Continuiamo ehm, vera... Continuiamo ancora, sì. Aspettiamo la fine dei crediti. No, nel senso continuiamo anche dopo questo, noi facciamo un'altra parte. Questa è la parte finale, finiamo finiamola. Quindi sì, questa mi sa so che sarà un po' più lunga del solito. Mm. Si potevano sforzare un po' di più a disegnare? Con la grafica bella del gioco per essere un Nintendo 64. germoglio, cosa mi significa? Cosa mi, mi sta rappresentando? Mm, qualche cos'è? Gli occhi di Mario lo, 64? L'occhio della maravilla. Che cos'è questo? <ride> <Con> un colo gelato. <ride> un gelato. Con una, la palla enorme. È ovvio. Kirby diventa Newton. <ride> ah. laboratorio <ride> Laboratory INC Nintendo Co. LTD. E mi al gioco. Ecco qui, siamo. Tornati. 99%, 99 per Ma cosa 100. abbiamo lasciato? Hmm. Riposare ancora demoniaco. Ecco qui che cosa abbiamo lasciato. Nel primo episodio abbiamo lasciato uno shard. E potete andare a vedere, ve lo lasciamo tre consigliati qua in alto a destra, se cliccate. Quel Marco fallo qui, è eh, Che non volevo. Non voglio dire cos'è a vuoto. Quindi cioè, in che senso che vuol dire? Metti. metti il coso lì, la, nelle info. Cioè, tre consigliati in alto a destra. Ah, ok, sì. È presente? Sì, nel primo episodio abbiamo lasciato di proposito il primo shard del gioco. Ma perché? Per, per farvi vedere la nuova ending, l'ending seria. Avete visto la regina di... di um... Ha fatto un sorrisetto strano, sì. con un bagliore agli occhi viola. Qualcosa oh. di malvagio. Quindi ora torniamo da Miracle Manor. e dobbiamo sconfiggerlo di nuovo, taglio. Esatto. Torniamo quando l'abbiamo sconfitto. Okay. ok, abbiamo sconfitto di nuovo con lo stesso metodo di prima, tra, tra parentesi. Ci ha dato un massimo toneto, grazie mille. E ora ci ha nuovo la stessa cazzi. No, diversa. Cioè, più o meno, la stessa. Anzi, no, mi sa che eh, è, è la poco, stessa? no, è poco diversa. Ops, Ora è esplosa. Esatto. Il che significa che... Oh! Abbiamo scoperto l'oscurità che sta dentro la regina. Quell'oscurità. Ha creato un nuovo mondo. In cui ora dovremmo andare. Non è che ci andiamo lì. Il mondo ci risucchi di Oh! Il cellulare! Mi. Kirby Mi. chiama la sua Warp Star e andiamo tutti nel nuovo pianeta! Boom! Wait for me! Dice Kirby. Ciao! E da riposta finalmente purificato, ci muoviamo a. Dark Star, no. Um. Sarebbe sensato se si chiamasse così, però mi sa che non si chiama così. Uh, mi sa so che si chiama.. Migliore i nemici, vola. Tanto. Naturalmente i nemici sono tutti N9. Cos'è? N9? Sì, perché sono, sono fatti dalle oscurità. Ovviamente, però, per fare gli extra... Tu... Cioè, qua non ci sono cristalli, vero? Uh, no, no. Okay. Non c'è niente, c'è solo un boss. Ma se perdiamo qui... Cioè, se facciamo game over, ci fai fare la battaglia boss? Non lo so. Eh. Insomma, ci stanno dicendo, oh, vai tu a combattere loro... Ecco chi era quello Ed ecco qui. 0-2 che okay, questo è un po' difficile. 0-1 <ride> però non si sa che fine ha fatto. Ok. 01 è morto e, e, e questo è l'angelo. Sì, allora questa cosa qui è molto inquietante. Perché è tipo eh un angelo non riesco un angelo a morto. Come si fa a schivare. È tipo un angelo morto ed è, è, è, è, è spara delle lacrime di sangue. Cioè, sì. eh zero, è... pure 0-1 sparava delle lacrime di sangue. Ditemi adesso, se questo non è inquietante. Beh, veramente noi lo facciamo sanguinare, mentre veramente noi ci lanciamo delle bombe. Tipo. Comunque, questa è l'abilità uh, Ribbon più Cristalli. Ok. Uh, che cioè è l'unica abilità che non si può tenere da nessuna parte. Ed anche cioè, una vita combinata a caso. Cioè ha messo così delle immagini dell'abilità, giusto per, per non mettere la faccia di Ribbon. <ride> Uh -huh. um, sì, io ti consiglio di fare un po' di salvataggio E l'ho già fatto All'inizio della boss uh, fight di queste? Sì non Cioè vorrei... quando sono morto Perché Non vorrei mica che ci fare ricominciare pure la battaglia con il Marble Star Marble no. Star eh, Scusa ma no come che si chiama ehm uh, Coso oh, Fatti mostrare Tizio sei stupido Ah ok Vedi devi colpirlo sul cerotto Sì e poi... Eh, e poi a ah, ok. mettere un cerotto sull'occhio, su un sull'occhio su davvero? <ride> Già. Comunque, quello è, così è apparso da nulla questo scettro qua che spara i cristalli. Tutti i cristalli che abbiamo guadagnato, per esempio, verranno usati nella battaglia. Beh, veramente sono infiniti i cristalli. Eh sì, quindi. però... In qualche modo... Boh, non sanno solo tanto kirby e nimbo, probabilmente. oppure ne possono lanciare... Cioè le... Uh, o 3 o 5 alla volta. dai colpisci, colpisci. Oh dai! I, i, i. Dovrebbe mostrare la coda quando colpiamo abbastanza. Oh, ora... Non hai colpito abbastanza. Sì, appunto. Non è vero, io ho colpito abbastanza. Cioè, come faccio a colpire abbastanza? A ah, buon fare. Ricolpirlo ancora. Ricolpirlo sulla sull'anello c'è un cerchio dentro la... dentro oh, ah, neanche no, ci faccio il ah. canzone io le cose devo solo cercare di scrivere a destra a sinistra aia ah, yeah. ma tu ci vai addosso tu devi cercare di andare in cerchio oppure, oppure così a mezzaluna. luna non devi mai no, no, no. Questo è quando sono morto prima, quindi è, è, è, è tipo, ho guadagnato la vita. Morendo si guadagna la vita. Sì, è vero, devo andare al cerchio. A cerchio, ti cerchio non ti colpirà mai perché cerca di colpirti dove stai in quella posizione. Non è che lui diventa in Ah, sta continuando andando in cerchio da mezz'ora, magari E ora <ride> che inizio a programmare un po' la traiettoria del tiro, No. Lui continua a colpire, Beh, continua, tu colpire sei qua, ti colpisce lì anche se stai se, se ti stai muovendo Ti sì, è un po' stupido Ok, dai, si sta iniziando a indebolire Dai, 2 Ma tu stai mirando per colpirlo? No, nope. vada solo, io sto solo spammando il B Uh, comunque ne faccio 4 alla volta Ecco vai vai vai vai spam spamma spamma Ok, okay la, la sua coda La sua coda è stupida sì, Non c'entra niente con il resto del sogno Sta suo sganciando corpo. Sta scorreggiando Esatto sì, è che questo è l'unico boss che ha che ogni colpo gli tolgo un attacco e basso sì, che è l'unico no no c'è anche il mio lui, e continuiamo quindi abbiamo tolto un quarto di vita più o meno un sì, terzo diciamo. un quarto un terzo barra un quarto lì e lì siamo quindi sì non è, non è troppo complessa come battaglia, è solo un po' lunga è, cioè bisogna stare attenti a schivare bene mm. ora per esempio io ti avrei consigliato il di fare punto di salvataggio appena avevi finito di attaccarlo eh, vabbè pure. la prossima volta tanto non posso morire ora. Ah sì? È potentissimo so tutto... Ah sì, questo è tutto da vedere. È impossibile che io muoia. E muore so. dopo due secondi. Per, per colpa di un tornado avvenuto alla casa. Che ha oh, giocato sì. a, a lui a posto e si è fatto uccidere subito. Cosa? Non ho capito. Boh. Se non lo sei tu. Ah boh. <ride> ah boh, mi sembra giusto. Forza colpiscilo Ci siamo quasi Comunque alle volte non lo centro bene E eh, lo so Lo vedo che, che semmi sandola Eh, sì, eh. È si ah Vai qualche... vai vai vai vai vai Aureola Spamma spamma spamma Vai colpisci colpisci Ora di taccia mai aureola Samba di taccia una spaghetta mi sa che pure i suoi pepiti fanno male <ride> È ovvio, secondo te che spara così a caso? Sì, perché no. è stupido. Continua a. Che spepita okay. che crea punto di recupero. Ci pensi che chiavi con carica il punto di recupero? Che frustrazione. Punto. Ok. Comunque. comunque eh, ora siamo a eh, metà vita, quindi si sì, un altro non, paio di volte. Non so voi, a, ma a me faceva paura 0-1. Qual è 0-1? quello di Kirby.. kirby's dreamland 3 anzi ah, sì, in effetti questo è più o meno il sequel e eh sì, no è il sequel mm, mm, davvero mm, ma mm, comunque mm, questo mm. fa meno paura cioè quello era tipo un occhio gigante con una pupilla piccolissima che sanguinava e poi a un certo punto gli gliela toglievi la, la pupilla si sì, l'ho visto cioè mi, mi, mi ricordo di averlo intravisto a qualche parte nella battaglia poi in realtà questo è zero al quadrato perché... Sì, perché, perché tipo è, è una sfera, non ah, e, è un cerchio. E quelli fanno altri, Anche se dovrebbe essere 0 alla terza. Che c'entra? Quello era... Perché non è un solido. Quello era in due dimensioni hanno E quindi dove dov oh, il Questo è zero, perché è in tre dimensioni. Ho oh, solo una vita. Esatto. Quindi ogni volta mo dovrei, dovrei... E ogni volta che lo voglio dovrei... Ti basta fare un'altra volta sotto l'ambaralampo sì. quindi occhio avrò la coda. Che, che appare così a caso voi avete visto detective picacio no i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i dopo domani. Io non i visto il film, i non i i i piacciono. i i i No, non ti piace abbastanza per andarci a vedere un film. E io me lo andrei a vedere, solo il problema è che cioè non, non so quando e come andare. Cioè, non è che voglio andare da fare. Dopo solo, domani si vado. Togliamo, aveva, ave, era passato alla fase dopo. Diciamo che io andrei pure al cinema a vedermi quel film, però. Non ho ne amici a cui piacciono eh, piacciono i Pokémon. Tranne me. Eh vabbè. E ne so chi mi potrebbe accompagnare, vabbè. E non so nemmeno quando è il film, quindi... Caso che vai al sito del cinema e poi... Sì, vabbè, però... Sono un po' per queste cose. Io neanche sto guardando qua, forza, i proiettile che mi lancia. Uh, vabbè, forza, qua non forza, mi può forza, danneggiare, forza, quindi... Ok. Ora coda. Ecco, bravo. Te lo consiglio così non ti devi fare tutta.. Uh, è quasi mezzanotte. Meglio sbrigarsi. Dai, colpisci, yeah. colpisci. Continua ad andare in cerca. Però No, parte. non è vero. Non yeah. <ride> Ribbon, rimbon sembra una bambola. È una bambola, infatti. Ti hanno studiati per essere giusti. <ride> cioè, non, ha, non ha gli occhi, okay, se, tu, non si vede... Allora il cerchio, poi manterremo un proiettile scoraggioso, schiva, semplicemente. Non serve che non è cerchio, non si, si vedono. Oh dai. Però non ci andranno. Un'ultima volta. Okay, qui. Sì, mi mm. sa che ci dà... Un... No, abbiamo solo sconfitto. <ride> ah, abbiamo solo sconfitto <ride> l'oscurità, non ci dai. Ed ecco qui. Qua esco un casino di... Um... <ride> Com'è che si chiamano? Dark Matter Dark Matter, sì Anche se non so, Dark Matter è uno solo No, no, sono i, i, i sudditi di, di Zero Perfetto Ora hanno eh, le medaglie Sono cristalli, quindi li hanno spezzati da, da quello grande. Sì, appunto Oh! Ecco, abbiamo messo un casino la telecamera Vabbè Bomb Oh no, Ma il <ride> Kingdom è epico però. Ecco, <ride> yeah. quindi finalmente i veri crediti. Quelli colorati. Ecco, quelli che ci piacciono a noi. Quindi questo era il vero finale di Kyoku 64 e quattro Shark. Il prossimo Respace sarà la continuazione il, di Super Mario Galaxy. Comunque sia lo, il boss il vero boss finale, cioè il 0-2, lo potete rigiocare attraverso l'apposito mondo che si sarà aggiunto no. dopo... Eh? No si sì. No, sì, no e allora non come? si aggiunge? non la sfida i boss mm, si sì, che abbiamo appena sbloccato io mi ricordo che si, che si no, aggiunge non si è aggiunge nessun mondo si, sì, il settimo come mondo come oppure, si oppure? chiama il settimo mondo uh, io mi ricordo Dark Star ma è stupido come nome, non credo proprio sta la oscura okay, no. cioè sì. scusa, c'è, cioè, c'è cioè, um, Rockstar. Rockstar suona bene. Popstar, Rockstar. Non so, due, due due La stella del rock e la stella del pop. Poi c'è la stella dello Shiver che non so che cos'è. Poi. Acqua ah, star, vabbè, la stella con l'acqua. Appunto, eh. Ad non è più bella. star non suona affatto male, insomma. Forse il eh, Germania è diventato un, un uh, Wispy Woods Junior. Marco. Eh, Marco. Ed ecco qui il Dark Matter. È e 02, 0-2 che prima era, era nella forma... la forma iniziale quando era un, un, un cerchio con il sorriso. Che come avete visto anche su Kirby Star Alice nella... nella sfida quella finale, proprio l'ultima parte che avevamo fatto. Eh sì, appunto, c'è. Cioè 100%, 100%. Per cento, signori. Ora yeah. nelle opzioni abbiamo mini games enemy, infatti theater come prima. E poi ora abbiamo il check e boss bubbles. Settings è quello lì è, è quello che stava prima. Ora per gli extra ci teniamo questo. E ora cancelliamo beh, il file. <ride> Dai. Comunque sia, uh, vedi livello 7. Vai, entra. E ti start. Vedi, Dax. Star. Ah, è vero. Non l'avevo mai visto. Da... Darkstar avevi ragione. Cioè. A me sono no, pure bene, Quindi ora possiamo accedere direttamente alla battaglia finale. Sì, e non, naturalmente non c'è una selezione dei mondi ed è così la, la cosa del numero 5. Quindi try again. Se sì, poi Darkstar non è un piano, Ah più. già Sono un ammasso di, di oscurità e basta. Sì, dobbiamo riavviare il gioco. <ride> Oh no, non l'abbiamo salvato, non l'abbiamo. Tutti automaticamente. Comunque sì, eh, mm. stavo dicendo, come avete visto su Kirby Star Alliance nella parte finale, è tutto collegato, quindi... Eh, void... Non è vero. Eh, sì, Void. Che c'entra 02? Void, 02, Dark Matter, sono tutti collegati. Mm. Sì, sono tutti collegati. Vabbè. Derivano tutti quindi, da, da, dalla stessa cosa. E alla fine si scopre che Kirby eh, eh, fa void. parte della stessa famiglia. Well, sì. Vabbè. Dopo questo video lunghissimo, ci vediamo negli extra di Kiebi 64. Alla prossima, ciao ciao.